Ciao. In questo mio video che ho fatto recentemente si può vedere dei pistoni che si muovono automaticamente, nel senso che non ho bisogno di spostarli, ci pensano loro a muoversi. Questa cosa è realizzata tramite constraint. In Blender ogni oggetto può avere dei constraint che si trovano in questo particolare Tab, che ha questo simboletto appunto e ogni oggetto può averne. Per esempio eh, è possibile copiare la location, la rotation, la scala o tutte le trasformazioni di qualche altro oggetto. Sono tra i più utili oppure un altro che si usa spesso può essere Track 2. Per esempio se io adesso sposto questo oggetto, l'oggetto si sposta e quindi se sono dentro la telecamera e sposto l'oggetto, l'oggetto finisce fuori vista. Però un constraint permette che la telecamera segua sempre l'oggetto, quindi se io vado sulla telecamera e tra i constraint della telecamera aggiungo Dumped Track, che è quello di solito più comodo per una telecamera, e gli si dice che il suo target deve essere il cubo, e poi bisogna dire a lungo quale asse girarsi nel nostro caso ecco deve essere meno z perché rimanga uguale comunque alla fin fine potete vedere che provando semplicemente le varie opzioni si trova quella giusta guardate che succede adesso è anche rappresentato da questa linea quando sposto il cubo la telecamera lo segue e quindi se sono nella visuale della telecamera e sposto il cubo la telecamera continua a seguirlo questi sono i constraint per gli oggetti, vi invito eventualmente a, a guardarli, possono essere molto, molto utili per fare diverse cose, ma questi constraint possono essere dati anche ai bone di un'armatura. E infatti, bisogna fare attenzione: posto un attimo il cubo, se creo una nuova armature, potete notare che un oggetto armature ha dei constraint qui e dei constraint qua sotto con quest'altra icona dei bones quindi questi sono i constraint dell'oggetto armatura e quindi vedete sono gli stessi che avrei per qualsiasi oggetto regolano l'intera armatura guardate vado in edit mode ed estrudo un paio di bone giusto per dare un'idea se usassi un constraint damped track quello che abbiamo usato per la telecamera lo faccio uguale gli faccio guardare il cubo sull'asse z adesso quando il cubo si sposta L'intera armatura, adesso al di là che il risultato sia quello che vogliamo oppure no, però vedete l'intera armatura cerca di seguirlo, però io posso dare anche un constraint ai singoli bone, da qua giù. Per poterlo fare devo essere in pose mode, uso la scorciatoia del control tab che permette di andare direttamente in pose mode dall'object mode. Se seleziono un bone, qua giù ho i constraint del singolo bone. Quindi attenzione non sono questi, che sono quelli dell'intera armatura, ma questi qua giù. E quindi posso per esempio mettere damped track di nuovo, proviamo sempre quello, a cosa? A un oggetto, per esempio a questo, ed ecco qua track axis y, quindi sarà l'asse y quello che viene puntato verso l'oggetto. Per sapere gli assi dei bone, si può andare qui e nel viewport display. Eh, premere Axis e allora ogni bone, vedete, ha visualizzato i suoi piccoli assi. Adesso l'asse Y non lo vedo perché è nascosto dentro. Se vado nelle proprietà dell'oggetto armatura, in viewport display, invece di texture, posso scegliere Wire e allora diventano trasparenti e vedete c'è un asse Y dentro. E quindi eh, per esempio in eh, questo Dumped Track dice devi fare in modo che il tuo asse Y guardi sempre verso il cubo. Se io per esempio scegliessi Z, vedete questo è l'asse Z, e allora sarà l'asse Z a puntare sempre. Di solito i bone hanno l'asse Y lungo la loro lunghezza. E quindi se adesso esco e sposto il cubo, adesso l'armatura continua a, a seguire per via del primo constraint, ma questo singolo bone... Eh, punta in particolare sempre il cubo. Non ci accorgiamo tanto della differenza ma se tiro via all'oggetto armatura il suo constraint, posso anche solo nasconderlo con l'occhietto e il suo effetto non viene visualizzato, guardate adesso l'armatura sta ferma ma è il singolo bone che continua a dirigersi in direzione dell'armatura. La possibilità di fare queste cose permette di automatizzare il movimento di alcuni bone. E si può far puntare non solo a oggetti esterni ma anche ad altre parti dell'armatura. Per esempio se io adesso duplicassi questo bone potrei dire a questo bone eh, la stessa cosa, devo essere sempre in post mode. Notate tra l'altro che quando un bone ha un constraint cambia colore e diventa verde. Potrei dire a questo bone di essere sempre in direzione di quest'altro. E quindi anche qua cosa devo ricordarmi di andare nei bone constraint e potrei fare un uh, facciamo track 2 tanto per cambiare ci sono di vari, vari tipi di, di track in base a quali assi vengono bloccati diciamo quindi guardate adesso se io nel target eh, seleziono l'intera armatura mi viene quest'ulteriore opzione quindi il target è un'armatura siccome è un'armatura posso scegliere un singolo bone andiamo a vedere come si chiama questo questo si chiama bone 002 quindi Qui eh, il constraint ancora non funziona perché manca il bone, vedete che anche eh, l'iconcina è rossa, quando è rossa vuol dire che non sta funzionando. Io voglio che punti sempre verso bone 002 e che sia il suo asse y, puntare di là, e vedete non si è girato perché mh, questo particolare track bisogno di sapere anche qual è l'asse che sta verso l'alto e ovviamente non può essere lo stesso che viene tracciato, quindi per esempio z, vedete z sta verso l'alto, se avessi messo x se ne sta x verso l'alto e il bone è ruotato. Tra l'altro questo ha la possibilità di scegliere se deve puntare alla testa o alla coda dell'altro bone. Vedete head, tail, posso farlo puntare verso la testa È questa qui più grossa e la coda è quella più sottile. Quindi quando è a 0 punta alla testa e quando è a 1 punta alla coda. E quindi guardate adesso, questo è già un meccanismo più complesso perché spostando il cubo il primo bone lo segue e quest'altro secondo bone continua a guardare verso la testa del primo. Questo è un automatismo che può essere particolarmente utile in certe situazioni. Bisogna stare attenti ovviamente a non creare delle dipendenze circolari, si dice. Cioè a fare in modo che un bone punti verso un altro bone e poi magari punti di nuovo verso se stesso. Quindi per esempio se io qui gli dicessi come target non il cubo, ma di avere come target sempre l'armatura e quest'ultimo bone che si chiama 003 quindi vado a prenderlo 003 vedete si puntano l'un l'altro e può funzionare ma a volte se vado in window toggle il system console e vado a vedere la console vedete mi dice che ci sono dei cicli non va bene appare questo messaggio che vi sta dicendo che ci sono dei riferimenti circolari e le cose potrebbero non funzionare per niente bene e eh, impazzire, diciamo. In questo caso sembrano funzionare, però in alcuni casi veramente il rig diventa incontrollabile nel caso di dipendenze circolari. Comunque passiamo adesso all'esempio pratico, riparto da una nuova scena e creo una situazione che possa essere appunto quella di un pistone. Questo facciamo che sia all'esterno del pistone, lo duplico e lo porto verso l'alto, lo scalo sull'asse z e facciamo la parte interna. Adesso ho questa mesh con anche il buco. Avrà un centro di rotazione, diciamo, cioè avrà un asse preferito sul quale ruotare. Questo potrebbe essere il nostro pistone, che ne avrà un asse preferito di rotazione e poi dovremo poter far entrare e uscire l'elemento interno. Cominciando con una, un nuovo rig Armature eh, non la vedo perché è coperta, sotto viewport display scelgo in front in maniera che sia sempre visibile e scelgo subito anche wire perché so che mh, preferirò vederlo trasparente soprattutto quando sono in edit mode quindi adesso se questo posso ingrandirlo leggermente, ecco, notate anche subito una cosa quando ingrandisco un bone eh, di solito lo ingrandisce giustamente rispetto al suo punto medio ma con i bone non è mai questo che vogliamo quindi è meglio premere punto sulla tastiera e scegliere individual origins e quindi in questo modo si scala eh, rimanendo con la, la parte iniziale fissa quindi questo diciamo è il fuori per, per parlarsi chiaro lo duplico lo porto su e poi lo posso girare eh, quindi se faccio tasto destro eh, esiste questo switch direction alt F che vi gira il bone dall'altro lato e questo appunto magari è il bone del centro adesso ho fatto solo due bone e sono quelli che dovrebbero pilotare appunto i miei due elementi quindi esco dall'edit mode seleziono l'oggetto maiuscolo seleziono l'armatura ctrl p scelgo empty groups perché me li creerò a mano empty groups mi permette di fare in modo che il mio oggetto abbia già allargo un pochettino qui i due eh, vertex group relativi ai bone, però non gli ha assegnato un bel niente, quindi devo andare io a mano, Mh, siccome sono oggetti fissi. Allora, quindi selezionerò L, L, queste due parti e le assegno con assign e weight a 1 al fuori, poi inverto la selezione con Ctrl e le assegno al dentro. In questo modo adesso se vado in pose mode sulla mia armatura prendendo questo bone posso portare in giro la parte interna e con questo la parte esterna e quindi adesso diciamo che ho il, il rig funzionante a, a mano potrei semplicemente animare il movimento, però non è quello che vogliamo, ovviamente. Diamo anche magari un po' di contesto uh, alla scena. Uh, adesso creo un nuovo oggetto, uh, faccio tutto sempre molto semplice. Uh, quindi non mi sto preoccupando della modellazione, ma del concetto. ok ammettiamo che la situazione sia questa nel mio rig eh, avrò bisogno anche di un bone che ruoti questo elemento parto da questo lo duplico lo dovrei mettere al centro del cerchio eh, lo faccio a occhio eh, per essere più precisi si può usare il cursore ovviamente per, per riuscire a ruotarlo meglio ruoto lo inclino esattamente come il braccio e adesso questo potrebbe essere il braccio mi servirà anche un bone principale aggiungo un altro bone con maiuscolo a poi, eh, e adesso mi ha creato questo all'interno e lo ruoto di solito è una mia abitudine ruotare il, il bone principale quello che muove tutto ruotarlo in maniera tale che i suoi assi corrispondano agli assi effettivamente del world quindi guardate, se vado appunto in viewport display e scelgo di mostrare gli assi di ogni bone, adesso se questo lo sposto appunto qui per dire, vedete che gli assi del bone Y, Y, X, Z corrispondono esattamente al world. Di solito il bone root o comunque quelli che so di, di voler allineare, diciamo di muovere facilmente rispetto al mondo, li allineo sempre così perché così quando nelle curve di animazione Scelgo di muoverlo sull'asse Y, si muove effettivamente sull'asse Y del Word, mentre invece se lo lasciassi in piedi, muovendolo sull'asse Y, si muove in alto ovviamente. Comunque questa è solo una scelta. E il bone di base, io di solito lo chiamo root, e adesso tutti questi dovrebbero essere figli, quindi seleziono tutti loro per ultimo questo, ctrl P con keep offset, e Adesso se vado in, uh, in pose mode, spostando il bond di root, si spostano tutti e ovviamente in questo momento non si sta spostando l'oggetto perché non l'ho ancora parentato. Quindi eh, seleziono, seleziono, faccio ctrl p e scelgo di nuovo with empty groups. E eh, quindi adesso ho rigato anche questo secondo oggetto. Che, eh, appunto eh, volendo questo sarebbe diciamo il braccio nel caso di questo oggetto i fuori e dentro non mi servono vado in edit mode e queste parti qui le associo a root mentre invece inverto la selezione e assegno a braccio le altre e quindi adesso se sposto root si sposta tutto mi metto davanti se ruoto il braccio Ruota, ovviamente non sta succedendo bel niente perché non abbiamo ancora costruito niente di qua, però il meccanismo almeno funziona. Una, attenzione che adesso se io ruoto ovviamente posso ruotarlo da tutte le parti. Eh, per forzarlo a ruotare solo sull'asse, tengo gli assi visualizzati perché effettivamente è comodo. Vedete io voglio che ruoti solo sull'asse Z. Eh, però in questo momento tutti i bondi default hanno questa modalità di rotazione a quaternioni che è un po' strana. Vi consiglio di scegliere uno degli Euler qualsiasi, XYZ, in questo caso va benissimo. E quindi come vedete adesso l'asse Z è quello che voglio che ruoti. Quindi la cosa più semplice è mettere un lock a questi. E metto il lock ovviamente anche alla location perché non, non mi interessa poter con la G spostare questo, vedete, se io lo tiro via e premo G, posso portare in giro il braccio, ma no, non mi interessa, li blocco. E quindi che succede? Adesso quando premo R è costretto a fare quest'unica rotazione. La scala mh, non ha senso, diciamo, però non mi metto in questo momento a bloccarla. Eh, è comunque una scelta, basta eventualmente bloccarla. Quindi qual è la comodità adesso? Che premendo eh, R ruota per forza sulla sull'asse Z, quindi è più semplice, senza stare ogni volta a mano o bloccare la Z, basta premere R. Quello che dovrebbe succedere è che in Edit Mode questo bone dovrebbe essere figlio di questo, perché in questo modo se io faccio Ctrl P Keep Offset, adesso in pose Mode se ruoto questo, l'altro giustamente si muove e eh, questo è quello che voglio però voglio che questo bone punti verso quest'altro. Di conseguenza eh, dovrei fare un constraint, però abbiamo visto appunto il problema della dipendenza circolare. Quindi se io qui adesso mettessi un constraint eh, verso giù e poi da quello giù verso su, mi ritrovo nella situazione che abbiamo incontrato prima di una dipendenza e vogliamo evitarla. Come si fa a farlo? Bisogna creare dei boni intermedi che eh, ci aiuteranno a far funzionare eh, diciamo come uno step intermedio e questo ci permette di evitare la dipendenza. Quindi ognuno di questi lo devo duplicare. Io duplico maiuscolo di questo bone e lo scalo un pochettino per renderlo più piccolo e distinguibile da quell'altro. Questo qui è, riguarda sempre il fuori però è un meccanismo diciamo quindi magari lo chiamo m underscore fuori per far capire che, è un, che fa parte del meccanismo non è qualcosa che cioè è, diciamo è una specie di trucchetto. Quindi anche questo lo duplico lo scalo gli cambio nome e lo chiamo m punto dentro. Se vado in Pose mode adesso eh, sposto questo adesso si muove tutto quanto perché... Questi, queste copie le ho create come copie e quindi hanno ancora come i loro parent come li avevano i bond ai quali li ho copiati. Lo si può scoprire qua sotto relations. Posso vedere che il parent di, di questo qua dentro è root esattamente come lo era per lui e invece il parent di questo qui è braccio esattamente come lo era per quest'altro. Io adesso tirerò via il parenting dei due bondi di formazione, quelli principali. Per tirare via il parent devo fare alt key e fare clear parent dopo averli selezionati. Adesso che succede in Pose mode se io sposto ovviamente vengono via le due coppie ma non vengono via eh, loro perché ovviamente gli, gli ho tolto il parenting. Ma io posso lo stesso con un constraint fare in modo che seguano l'altro bone. Per creare un constraint dovrei andare qui e farlo. C'è un modo più veloce con una scorciatoia eh, devo selezionare prima i bones che saranno il target e dopo per ultimo il bone attivo sul quale voglio creare il constraint e c'è una scorciatoia da tastiera ctrl shift c che fa apparire un elenco di constraint e, eh, mi compilerà da solo i campi quello che voglio fare io è un copy transforms e quindi copia diciamo mh, tutte le trasformate la posizione la rotazione nello spazio di cosa vedete che ha già selezionato il buon meccanismo fuori quindi cosa succede adesso quando sposto il bone di root si sposta anche quell'altro che si porta dietro il pistone fuori e soprattutto anche se ruotassi se scalassi viene copiato è un po come se fosse figlio ma non è figlio è solo un copy transforms di quest'altro bond. e quindi non essendo figlio diciamo che non si creerà la dipendenza circolare faccio la stessa cosa anche qui quindi seleziono prima quello da copiare poi quello sul quale apparirà il constraint ctrl shift c copy transforms e quindi adesso ho ricreato la situazione di prima ma questi due bone non hanno un genitore se vado a guardare diciamo la gerarchia scopro che appunto sono senza genitore no, non c'è nessun problema perché comunque vanno a finire al loro posto e adesso questi siccome appunto non, non sono figli non ricevono le trasformazioni in quanto figli di qualcuno non si creerà la dipendenza circolare se decido di farli puntare al meccanismo opposto. Quindi seleziono il meccanismo opposto, seleziono il bone sul quale voglio il constraint, ctrl shift c e in questo caso quello che cerchiamo è Locked Track. Se io lo seleziono, in pratica in Locked Track è qua nell'elenco. Chiudo un attimo Copy Transforms per, perché occupa spazio. Quindi vedete ha già compilato, eh, vai ad avere come target il M fuori, e mi interessa che il target sia la testa, non la punta, ma la testa, quindi è giusto zero. L'asse che voglio che punti è l'Y, e l'asse bloccato, andiamo a guardarlo, è effettivamente l'asse Z. E quindi adesso cosa succede? Eh, se ruoto questo, come vedete il figlio, questo è figlio e quindi ruota. Lui ha copiato le trasformazioni e quindi diciamo tenta anche una rotazione. Copy transform lo fa anche ruotare, ma siccome l'oct track arriva dopo, guardate se io lo nascondo, adesso questo non funziona e come vedete effettivamente rimane là. Se gli faccio funzionare anche l'oct track, ecco che punta effettivamente alla posizione qua giù. Questo lo ripristino con Alt-R. Allo stesso modo devo creare il, il secondo meccanismo, quindi seleziono quello interno. Se al primo clic vi seleziono quello fuori, fatene un altro e selezionerà quello dentro. Se volete essere sicuri di selezionarlo, potete anche fare Alt-Click che appare un menu di tutte le cose sotto il mouse. E Quindi potete premere per esempio questo. E poi maiuscolo per quest'altro. E Ctrl-Shift-C, Locked Track. È già tutto a posto perché l'asse è lo Z. E adesso quindi quando ruota questo, vedete, i due bone che muovono il pistone sono effettivamente puntano effettivamente uno verso l'altro e quindi posso eh, andare a, a non preoccuparmi del pistone. L'unica cosa che, che mi serve ruotare è questo, è il braccio maggior pulizia potrei anche pensare di mettere dei limiti a questa rotazione perché vedete quando arriva qui non ha senso che entri dentro e anche a un certo punto può essere di sicuro oltre qui non deve andare quindi diciamo che vorrei che la mia rotazione andasse da un minimo di meno 50 lo si vede lì sulla destra vedete sono meno 49 a un massimo di eh, diciamo 100, 500. Eh, esiste anche un constraint di questo tipo, eh, in questo caso è un constraint singolo, e quindi vedete c'è per esempio limit rotation, e quindi posso mettere sull'asse z. Un Minimo di meno eh, diciamo meno 45 e un massimo di 100. In questo caso, bisogna andare a selezionare anche local space, nel senso che io voglio bloccare questi numeri locali relativi al singolo boom, appunto quello che vedo qui, non nello spazio globale della scena. E quindi vedete adesso, tac, più di qua non posso andare, e più di là non posso andare. Quindi. Ho creato effettivamente una situazione molto gestibile, tutto quanto si muove da solo. Proprio per concludere e anche vedere eventualmente un'altra cosetta, potrei creare l'altro pistone dall'altro lato, quello che tira giù in direzione opposta, diciamo. Eh, e lo faccio solo per farvi vedere anche eventualmente come duplicare tutto. Duplico questo pistone lo metto di qua magari potrebbe essere anche diverso come forma quindi vado in edit mode e seleziono questi due e faccio uno scala maiuscolo z e li restringo per, per dargli una forma diversa l l prendo questi li tiro su quindi li metto lì mi pare che ancora abbia abbastanza spazio comunque se fosse troppo corto seleziono questo nascondo prendo questa faccia con Alt H posso ripristinare la visualizzazione, la maiuscolo L per deselezionare questa. Ho nascosto solo per poter andare a selezionare la faccia più facilmente. Quindi adesso questo è pistone 001, vado in, in Edit Mode nel mio rig e prendo tutto questo meccanismo e lo duplico e lo sposto nella posizione di quest'altro pistone eh, avendo duplicato tutti i boni boni acquistano tutti questo 001 che effettivamente poi corrispondono al nome di quest'altro altrimenti semplicemente mh, cambiate un po di nomi adesso seleziono questi due boni li sposto su perché voglio che corrispondano al centro del cerchio di là anche questi dovrebbero corrispondere meglio al centro del cerchio ecco devo guardare come si chiamano questo è fuori 001 e questo è dentro 001 quindi nel mio oggetto qui che essendo una copia ha esattamente l'armatura come ce l'aveva lui solo che i suoi vertex group sono ancora questi in realtà mi basta cambiare nome vertex group in questo caso quindi 001 e dentro punto 001 e adesso mh, vado in pause mode, vediamo se riesco a spostarli. Ecco, come vedete, funziona già, perché facendo una copia dei bone ha copiato anche i constraint. Andiamo giusto a controllarli. Allora adesso copia i transform di M fuori 001, giusto, e fa un track to M dentro 001, che è quello lassù. Facendo una copia completa, copiato anche i constraint, eh, l'unica cosa della quale devo stare attento, ma anche quello dovrebbe esserci, è che questo bone sia figlio, sì, di braccio. Quindi adesso avendo duplicato tutto, come vedete il meccanismo funziona perfettamente e tra l'altro funziona anche se io ruoto. Scalo il, il, il bone di root principale. Ora in pratica tutti questi bone a me non servono, no, non li devo neanche cliccare, mi basterà usare solo questo. E quindi potrei anche in genere è più comodo spostarli su un altro layer. Quindi mh, seleziono tutti questi bone che, che non devo usare e premo M e li sposto su un layer, che ne so, su questo. E così quando visualizzo il primo layer vedo solo i bone che mi servono. Se guardate poi il mio altro video come, come creare le custom shape potrebbe essere anche un buon esercizio creare delle custom shape per questi due bone. Vi rimando all'altro video. Ho creato un meccanismo che funziona, come vedete ho una, una lunghezza eccessiva. Quando scendo posso semplicemente mettermi nella posizione peggiore e andare a guardare in edit mode. Effettivamente è molto lungo, posso provare a chiudere, esco dall'edit mode, lo tiro giù, esco. Quando è a posto, quando ho trovato la lunghezza in cui non si vede che esce, diciamo ancora un pochettino per sicurezza, ecco. Adesso sono sicuro che qui non esce. Eh, verifichiamo in pause mode la lunghezza massima e direi che mi devo fermare qui a 85 gradi. E quindi vado e metto un limite massimo, non di 100 ma di 85. E quindi adesso si blocca lì ed ecco che ho creato questa situazione che funziona lascio divertirvi a creare eventualmente tutti gli altri bracci di un escavatore o di qualcosa del genere ma questa è una piccola introduzione ai constraint che sono molto molto utili per creare meccanismi e cose che funzionano da sole come per esempio questi due pistoni è molto più facile animare una cosa del genere nella quale non mi devo assolutamente preoccupare di quei due oggetti eh, si arrangiano da soli con un minimo di materiali e un paio di custom shape adesso c'è questo bone che posso far uh, ruotare, muoverla dove mi serve e quest'altro che appunto uh, permette la, la rotazione e il movimento ho anche leggermente modificato la mesh in maniera da, diciamo, da, da, da rivelare un pochettino i meccanismi, insomma da lasciare un po' di posto per davvero ai pistoni di fare il loro movimento, un risultato già più pulito e ovviamente in questo caso si può andare tranquillamente a tirar via gli assi. E il, con, con un paio di, di aggiustamenti questo è un rig che chiunque è in grado di usare e il meccanismo funziona da solo. Spero che sia stato un video interessante, grazie mille e alla prossima!